Quest'oggi puntiamo all'internazionalità. Ma Nesh, speriamo che non ciove. infatti avremo contaminazioni lombardo, calabresi e pugliesi. Uè, la Zaru. Non pensare che la Ferrari la compri se non picchi fuori almeno le 60 ore che faccio io alla settimana. Sì. Ricorda sempre, da un grande potere. Derivano grandi responsabilità. Il tuo grande potere, che è anche una tua grande responsabilità, è iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Cristina ha suggerito un potaverb davvero simpatico, nonché utilizzatissimo. Ehi, E vieni A Beh, significa segne segno. Ma cosa significa il pota verb vieni a segno? E quando lo posso utilizzare? Vieni a segno significa sbrigati, datti una mossa e lo puoi usare ogni volta che devi far fretta a qualcuno. Quindi se fossi in ritardo con i preparativi per uscire qualcuno mi potrebbe dire Vieni a segno con quella cravatta, altrimenti arriviamo che lo spettacolo è già finito. Ma lo puoi usare anche nella forma interrogativa. Per esempio se tuo figlio fosse in ritardo con i compiti. Oh, hai mangiato anche ti i di matematica? Vuoi dire di no? Sbizzarreciti con l'utilizzo del potaverb vieni a segno. E se sei calabrese, dammi una mano a tradurre questo potaverb calabrese che ci ha mandato Fanny. Ma ne speriamo che non piove Ma pigliate l'ombrello, pigliate! che se dopo comincia a giacaliare, onde va a tappare? Acco ah, su, brutto, se non esce molto meno subito. Via, forza! Grazie, avevo promesso anche il pugliese, no? Brindisino, utilizza con fiducia il nostro potaverb, vieni a segno. Vedrai che efficacia. Oh, vieni a segno con quel pallone, altrimenti a Torripozzelli ci arriviamo a nadare. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Usa bene il tuo potere, donaci un like, guarda gli altri video sul canale e mandaci dei potaverbs come hanno fatto Cristina e Fanny. Amy,